parte dell'IPC è girato a tutti quelli che, soggetti pubblici e privati, operano sul territorio e valorizzano i dialetti, italiano i dialetti. Eh, se vuol dire qualcosa al signor Parmiani, non so. Qualche eh, un minuto, non so una.